il RIA diventa un'opportunità per tutti operatori qualificati molto, molto ben organizzato è stata un'esperienza molto positiva La Regione Veneto ha esteso la sperimentazione di una nuova progettualità chiamata RIA ovvero Reddito di Inclusione Attiva è un progetto che punta al coinvolgimento attivo della persona in attività socializzanti ed è rivolto a persone in situazioni di disagio e di emarginazione, che afferiscono al servizio sociale comunale e che faticano a collocarsi e a spendersi nel mondo del lavoro. Sono venuta a un incontro e così mi ha volto, mi ha copolato proprio un'oretta, mi ha raccontato il progetto e l'avevo detto, sono uscita di nuovo con un sorriso, sorridente. Mi ha dato ancora la fiducia in me che non ti lascio da sola, che qualcuno ha bisogno di te. Eravamo stati invitati dai servizi sociali per una presentazione del progetto RIA e eh, ci è stato illustrato diciamo, la volontà da parte dei servizi sociali del Comune di Portoguaro di includere in questo progetto anche la nostra associazione di Croce Rossa. I due casi, abbiamo due... mi spiace parlare di casi perché stiamo parlando di persone, so, hanno portato sicuramente molto. Si sono rivelate due persone ricche, molto ricche, che sono riuscite a superare i disagi iniziali e si sono inseriti e diciamo pur mimetizzati all'interno del nostro gruppo in modo perfetto.